Questa è un'equazione di primo grado. Dobbiamo portare tutte le x al primo membro, 12x è già al primo membro, 11x dobbiamo portarlo al primo membro e tutti i numeri al secondo membro. I numeri sarebbero meno 2, meno 1, 11, 12, senza le x. Allora, per prima cosa togliamo questo meno 2. Per togliere il meno 2 devo aggiungere 2 qui. Non posso farlo soltanto lì, ma devo farlo a tutti e due i membri per la prima regola delle equazioni. Per togliere questo 11x, qui devo togliere 11x. Non posso farlo soltanto qui, ma devo farlo anche qui per la prima proprietà delle equazioni, per la prima regola. Quindi avremo 12x meno 2 più 2 meno 11x uguale meno 1 più 11x più 2 meno 11x notiamo che al primo membro e al secondo membro qui e qui abbiamo aggiunto la stessa identica cosa meno 2 più 2 fa 0 più 11x meno 11x fa 0 sommiamo i monomi simili 12x meno 11x fa x uguale meno 1 più 2 fa più 1, x uguale 1.